Ciao, sono Marco. Sono sempre a spasso col mio fedelissimo amico a quattro zampe e voglio condividere con te il pensiero del non mollare mai. Che siamo tutti bravi a dire: non mollare mai. Ma quando si tratta di un rapporto di coppia, che cosa facciamo? Quando si mettono male le cose, cosa facciamo? Ecco, come per noi singolarmente, per l'unità singola così anche per la coppia il non mollare mai va a fortificare quelli che potrebbero essere dei eventuali, degli eventuali punti di rottura, se teniamo duro se non molliamo in quelle circostanze il punto di rottura si fortifica e diventa un punto di forza, ovviamente questa è una cosa estremamente difficile perché eh, non sei da solo perché a non mollare dovreste essere in due ma tu intanto fai la tua parte intanto metticela tutta sia che tu sia un uomo o una donna metticela tutta e non mollare mai te lo ripeto perché poi se vai a parlare con quelle coppie di lungo periodo di lungo corso come si dovrebbe dire che le vedi come delle coppie modello delle coppie da esempio se ci parli ti diranno che di momenti duri ne hanno vissuti tantissimi eppure hanno tenuto duro e quel che una volta poteva essere un punto di rottura oggi è un punto di forza. Spero di esserti stato utile con questa mia riflessione, sempre breve e coincisa come piace a me, io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe che corre veramente tantissimo oggi, è incredibile, correrò anch'io con lui. Ti saluto con un abbraccio.